Come ti chiami? Ciao, sono Damiano. Età? 23 anni Passioni, hobby? Ho praticato per tanti anni pugilato a livello agonistico Ora mi sto dando un po' da fare con il crossfit Dove lavori? Lavoro a Oroetic eh, di Aradusa a Torbella Monaca Raccontaci chi sei e come sei arrivato in Oroetic Allora, sono arrivato in Oroetic due, due anni e due anni e mezzo fa ho lavorato per tanti anni nel mondo della ristorazione e mi sono buttato in questo, in questo mercato, in questo campo che è in continuamento negli ultimi dieci anni. Cosa pensi del compro oro visto dall'interno? Esternamente vedevo il compro oro ehm, come una sorta di ladri, come erano, erano tutti ladri, erano tutti disonesti e non si davano veramente il valore dei, dei, dei propri oggetti. Vedendolo però internamente e lavorandoci ho cambiato totalmente... Ehm, prospettiva poiché ehm, la gente comunque è molto diffidente in, in questo settore perché per tanti anni si è lavorato male e tante aziende e tanti eh, negozi hanno chiuso per questo però io penso che se una persona è molto chiara e segue la trattativa e fa capire all'altra persona in modo molto trasparente quello che sta facendo secondo me il cliente eh, viene molto Soddisfatto. Esce molto soddisfatto. Che tipo di clientela viene al negozio? Ci vuoi raccontare qualche aneddoto? La clientela è molto varia può variare nel senso dal, dal ragazzetto che viene per portare gli oggetti del battesimo che non usa più, alla signora che ehm, si toglie diciamo, i, i propri oggetti perché vuole fare qualcosa al nipote. Mi sono capitati clienti che sono venuti all'interno del negozio a Torbella Monaca ehm, per far valutare i propri oggetti, sono andati via perché, poiché pensavano che eh, valessero di più alla fine sono ritornati perché gli altri compro oro e gli avevano messo un, un, un prezzo differente e li avevano imbrogliati sul peso. Perché dovrebbero venire da te e non da qualcun altro? Penso che dovrebbero venire da me solamente perché... Eh, Penso che la chiarezza e la trasparenza nella trattativa e dare una vera spiegazione, una vera valutazione sugli oggetti che le persone possiedono sia una cosa fondamentale in questo settore poiché negli ultimi anni molti hanno lavorato male la maggior parte hanno lavorato male quindi nel senso quando un cliente viene eh, da me non è mai uscito insoddisfatto Fai un saluto? Ciao, vi aspetto a Torbella Monaca, via Radusa, numero 18